Buonasera, buonasera a tutti. Salutiamo Susanna Di Pietra che è qui con noi e il professor Silvio Brusaferro che è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Per quanto riguarda i dati di oggi il totale delle persone attualmente positivo è di 106.607 con un incremento di 1.189 persone in più rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere, ad oggi sono infatti 2.936 i pazienti in terapia intensiva, meno 143 rispetto a ieri, eh, un numero così basso di casi eh, in terapia intensiva non veniva registrato dal 21 marzo, 26.893 sono i ricoverati con sintomi, anche qui registriamo un decremento rispetto a ieri di 750 persone. La maggior parte delle persone positive sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi e sono pari a 76.778, il 72% del totale. Per quanto riguarda in termini percentuali il dato è il 72% del totale sono in isolamento domiciliare senza sintomi, il 3% delle persone sono ricoverate in terapia intensiva e il 25% ricoverati con sintomi. Per quanto riguarda il numero dei deceduti oggi registriamo 525 nuovi deceduti, mentre il totale dei guariti sale a 40.164 con 2.072 nuove persone guarite rispetto a ieri. Anche di assoluta eh, rilevanza è il numero dei tamponi che sono stati registrati oggi rispetto a ieri di 61.000 tamponi eseguiti. Per quanto riguarda le forze in campo eh, abbiamo 17.523 volontari che si aggiungono al personale delle strutture operative, al personale sanitario, al personale delle regioni. Il numero delle tende pre triage negli ospedali sono 835 e 151 sono le tende di pre triage negli istituti penitenziari. 835 tende pre triage negli ospedali, 151 sono le tende di pre triage negli istituti penitenziari. Le somme raccolte sul conto corrente di, del Dipartimento della Protezione Civile eh, siamo arrivati a 126.174.456 euro. 456. Voglio ringraziare tutti coloro i quali stanno continuando a donare eh, fondi al Dipartimento. Ad oggi abbiamo speso 34 milioni di euro di questi fondi per l'acquisto di DPI e ventilatori per le nostre strutture ospedaliere. Oggi, altra notizia importante, interessante, è che è rientrato in Italia uno dei pazienti che era stato trasferito attraverso il sistema della CROSS in Germania, è rientrato grazie a un eh, trasferimento organizzato all'unità di crisi della regione Lombardia di Areu 118 Lombardia. Voglio qui ringraziare il dottor Zoli che co ha coordinato tutte le attività di trasferimento dalla Regione Lombardia e anche questa operazione di rientro, il paziente è in buone condizioni e non necessita di trattamenti di terapia intensiva. Quindi il paziente avrà un breve periodo di riabilitazione prima del rientro al proprio domicilio. Per quanto riguarda invece la nostra task force dei medici abbiamo dovuto rischedulare la partenza del, della Task Force, per una parte, sono già partiti gli 11 medici che sono stati destinati nelle Marche nell'Abruzzo il resto del gruppo dei medici partirà domani. Io mi fermo qui. Volevo dare la parola, do la parola al Presidente Brusaferro. Grazie, Dottor Borrelli. Buonasera a tutti. Eh, due, brevi, due o tre brevi commenti introduttivi e poi, dopo siamo a disposizione per le domande. Allora, il primo eh, commento introduttivo è che, eh, come stiamo vedendo ormai da alcuni giorni, siamo eh, in un trend discendente, con eh, le curve da, tra i contagiati, eh, i ricoverati e i deceduti che hanno, come ci siamo detti anche venerdì scorso, una eh, sfalsamento temporale e troviamo evidenza anche nei dati che quotidianamente eh, vengono riportati. La seconda considerazione è una considerazione di eh, ricordo del fatto che domani comunque alle 12 abbiamo una conferenza presso l'Istituto che ha una finalità più di discussione e approfondimento sulle varie tematiche, va a complementare in qualche modo l'appuntamento quotidiano che abbiamo qui e anche questo voi trovate comunque l'altro aspetto importante nella definizione un po' delle curve epidemiche e, in questo senso, la terza considerazione era eh, segnalare e ringraziare i nostri epidemiologi che sono oggi articolati eh, presso i vari dipartimenti, in particolare in questo momento quelli del Dipartimento di Malattie Infettive, che sono coloro che alimentano sistematicamente tutti i dati che noi, eh, che noi eroghiamo, e che facciamo e che lavorano in sinergia con la Protezione Civile, con AIFA, con Uh, il Ministero, con la programmazione, con la prevenzione, eh, con INAIL e un po' con tutti gli istituti. Eh. E il messaggio importante che vorrei lanciare che è che l'insieme di queste istituzioni, dei professionisti di queste istituzioni, che permette di affrontare di colleggere la realtà e anche di affrontare attraverso indicazioni che poi sostengano chi deve prendere delle decisioni operative nella quotidianità. Uh, io mi fermerei qua. Bene, diamo spazio alle vostre domande. Sì, buongiorno Giuliano Bormioli, agenzia Nova, eh, per il professor Brusaferro. Io vorrei tornare sui test sierologici perché eh, stiamo vedendo che diverse regioni ma anche aziende, anche grandi aziende, si stanno un pochino organizzando in ordine sparso. Io vorrei chiedere al comitato tecnico scientifico come intende gestire questa campionatura, quali linee di guida sono state date anche per avere diciamo, un'analisi omogenea e non affidata appunto, alla singola regione piuttosto alla singola azienda. Grazie. Mi pare che il tema dei test sierologici sia un tormentone che ci accompagna giorno dopo giorno. Allora proverò a eh, aggiungere o comunque a chiarire, eh, nei limiti del possibile, lo stato dell'arte. I test sierologici sappiamo che oggi sono dei test che vanno a cercare la presenza di anticorpi eh, contro il virus nel, nel, nell'organismo delle persone che vengono testate. Sappiamo che ci sono molti prodotti oggi sul mercato e, e il numero è in crescita. E questo è un dato molto positivo perché vuol dire la testimonianza dello sforzo scientifico tecnologico nel produrre test di questo tipo. Sappiamo però anche che la disponibilità di questi test recente è recente e che una valutazione precisa della loro, delle loro caratteristiche in termini di sensibilità e specificità, ma anche di valore predittivo positivo e negativo, sono termini tecnici ma ci dicono in parole povere la loro capacità di identificare una persona positiva se lo è realmente o una persona negativa se lo è realmente. Quindi evitando i falsi positivi e i falsi negativi. Bene, questi test oggi sono in fase di messa a punto, di validazione. E quindi in realtà, eh, questa è una realtà molto importante, perché bisogna cogliere e capire esattamente questi il significato di una positività e negatività di questi test. Questo attualmente è in itinere e quindi in realtà oggi patenti di immune è difficile poterle dare. Eh, laddove si risulti positivo è sempre necessario poi aggiungere eh, un tampone per verificare la presenza del virus RNA o meno. Eh, ovviamente questa è una situazione allo stato dell'arte, in prospettiva questo evolverà, acquisiremo nuove conoscenze e saremo in grado di dare ulteriori dettagli. In questo momento quello che eh, si sta facendo a livello centrale, come è stato detto dai miei colleghi in precedenza, è uno studio di seroprevalenza che ha una finalità di indagare quante persone sono venute in contatto col virus. Non ha una finalità individuale, ha una finalità di quantificare, oltre in maniera più precisa rispetto alle stime che già comunque esistono, quante persone sono venute a contatto col virus per capire qual è la circolazione. Noi oggi sappiamo, e questo dato è molto importante, soprattutto in previsione delle misure che possiamo e dobbiamo adottare, eh, ci sono stime varia variabili, ma sostanzialmente eh, con variabili da regione a regione il numero è abbastanza limitato, cioè stimiamo che oltre il 90% delle persone degli italiani non è venuto in contatto col virus, il che vuol dire che è suscettibile all'infezione. Eh, questo fa sì che ovviamente la circolazione del virus nel momento in cui non stiamo molto attenti e non siamo molto, molto eh, puntuali nel adottare le raccomandazioni, la circolazione del virus può riprendere in maniera più intensa. Oggi noi abbiamo evidenze che la circolazione del virus si sta attenuando anche nelle aree dove c'è alta circolazione. Questo è un risultato positivo dato dalle misure, e data dalla capacità e la volontà degli italiani di raggiungere e di adottare e di far proprie le misure di distanziamento e di isolamento. Questo però è un dato che abbiamo acquisito, che stiamo acquisendo, ma che dobbiamo anche mantenere nel tempo e trovare quel giusto bilanciamento per fare in modo che non riparta. 90% di persone, è una stima ovviamente approssimata, probabilmente in Lombardia sono un po' di meno, ma saranno 80, 85, 86, 87%. In altre regioni sono anche 95, 96%. Vuol dire che la larga parte della, larghissima parte della popolazione è ancora suscettibile. Per darvi un'idea, raggiungere l'immunità di gregge vuol dire eh, avere 70-80% della popolazione che è, è stata immunizzata o comunque è entrata in contatto con il virus. Questo è un, è un target molto lontano da noi in questo momento e quindi abbiamo, questa è la motivazione. La, il fatto che ci sia un golden standard in questo momento non c'è un golden standard. Quindi mi pare di capire che mh, i test sierologici che in teoria vorrebbero iniziare a fare, in alcuni casi sono già iniziati da parte di alcune regioni e aziende per concedere il cosiddetto patentino di immunità per l'Istituto e per il Comitato Tecnico Scientifico non hanno valore ad oggi. Diciamo che oggi dare un patentino non ci sono le basi per poter dare un patentino di immunità. Poi il problema non è istituto CTS, questo è un dato obiettivo, oggi non ci sono le basi tecnico-scientifiche per poter dare patentini di immunità. Comunque quando anche ci sarà un domani la possibilità di avere test più precisi per il motivo di quantità di suscettibili presenti, questo è un fatto che ovviamente influisce pesantemente eh, in maniera determinante sulle scelte che dobbiamo fare a livello di collettività. Buonasera, Cardinaletti, Tg1. Tema riaperture. Eh, nelle ultime ore si sono registrate diverse polemiche, perché alcune regioni eh, intendono ripartire già dopo il 4 maggio. Vi chiedo, domanda aperta ad entrambi, qual è la vostra posizione? Grazie. Beh, eh, le posizioni non sono mai individuali in questo caso. Sono... Il Comitato Tecnico Scientifico sta analizzando eh, tutte le varie opzioni, sta anche valutando eh, l'impatto delle diverse misure che potrebbero avere, eh, tenendo conto che il faro guida per noi è capire, fare in modo che il famoso R con 0, l'R con T rimanga sotto l'1. Se dovesse salire sopra l'1 avremo una ripartenza della curva epidemica, cosa che vogliamo evitare. Eh, quindi si sta ragionando su quali sono il mix di misure che possano consentire di eh, rilasciare alcune misure, ma allo stesso tempo mantenere, mantenere il RT o l'R0, diciamo l'R0 che forse è più conosciuto, sotto l'1. Questo è un po' Ovviamente, questo è un mix di misure che vanno, è un mix di provvedimenti che va da, certamente dalle misure che si possono prendere, ma anche dal monitoraggio stretto di quello che avviene e anche alla capacità di tracciare precocemente le persone positive eh, prima ancora che arrivino le strutture sanitarie, ma proprio là dove vivono, dove hanno la possibilità di essere eh, diciamo, contagiate, dire, o di, di contrarre l'infezione, di trasmettere l'infezione. Allora... Per quello che riguarda me posso dire che ci sono in corso questi approfondimenti sia scientifici che del gruppo di lavoro presieduto dal Dottor Colau. Quindi io voglio aspettare gli esiti di queste valutazioni per poter esprimere anche un mio giudizio. Buonasera, Paola Motta, Sky TG24. Una domanda per il Professor Brusaferro. Secondo uno studio dell'Università di Hong Kong, eh, pubblicato da Nature, um, una persona può contagiare altre persone due o tre giorni prima che si manifestino i sintomi. Avete eh, notizia di questo, di questo studio. Quindi vi chiedo, ma eh, ci avete sempre detto, avete detto pubblicamente, pubblicamente, che prendere la temperatura, misurare la febbre sia una discriminante per entrare, uscire dai luoghi di lavoro. Tutto questo cadrebbe? No, non cade. Eh. Le do un inquadramento di questo tipo. Se lei ha visto anche le ultime circolari che sono uscite a cura della, della del Ministero della Salute, hanno identificato come eh, la necessità di tracciare i contatti nelle ultime 48 ore, i contatti stretti, eh, perché in realtà cosa succede? Il problema è la probabilità di diffondere il virus nel la probabilità è massima nel momento in cui uno è sintomatico, nelle momenti presintomatici c'è una probabilità che ovviamente cresce fino al punto della sintomatologia. Quindi proprio in base a questo tipo di considerazioni oggi la raccomandazione è tracciare i contatti stretti e anche tutti gli sforzi che vanno verso il contact tracing eh, personale, o un domani anche attraverso sistemi eh, No, di, di, di, di app o cose del genere, sono quello proprio di cercare di cogliere le persone che sono state a stretto contatto in, in un periodo che è quello delle 48 ore. Quindi in questo senso la cosa non è in contraddizione, la, rimane sempre molto determinante la quanti, la, la, il tipo di esposizione, la probabilità di esposizione. Non si può escludere, è massima quando c'è la sintomatologia, quindi nel momento in cui insorge bisogna rapidamente tracciare, però si va a rintracciare anche nelle giornate precedenti, andando a individuare i contatti stati stretti e andando a proporre loro la quarantena, come è stato finora sempre fatto. Quindi in realtà questo eh, è un dato che conferma in qualche modo le scelte che sono state già adottate, che sono anche state normate attraverso apposite circolari. Buonasera, Giorgia Sodaro a DN Cronos. Due domande per il professor Brusaferro. Ehm, oggi la Società Italiana di Medicina Generale ha inviato una lettera al Presidente Conte al Ministro Speranza e per conoscenza eh, anche a lei, chiedendo di avviare una vaccinazione di massa mh, per quanto riguarda il vaccino anti-influenzale per evitare che poi all'arrivo dell'influenza ci sia una sovrapposizione con una possibile eh, permanenza ancora del, del virus. E volevo capire mh, che cosa pensa di questa cosa. E, mh, la seconda domanda invece è il Vice Ministro Sileri Oggi ha detto che, secondo lui, anche eh, quando ci sarà il vaccino anti-Covid dovrà essere obbligatorio. Che cosa ne pensa? Allora, parto dalla prima domanda perché è più semplice. Credo che il Ministero, come ogni anno, sta prontando le circolari per raccomandare la vaccinazione antinfluenzale, che diventa ancora più importante in quest'anno. Quindi l'appello che ogni anno si fa alle persone, peraltro le categorie che purtroppo sono anche quelle che soffrono di più nel momento in cui cont eh, contraggono infezioni da Covid, sono le categorie che devono essere anche protette per l'influenza. Quindi certamente eh, tutti noi, ma, a parte io personalmente, ma credo tutte le istituzioni che si occupano di questo tipo di problematiche, non può che vedere essere assolutamente eh, convinto nel fatto che dobbiamo eh, fare in modo che nella prossima stagione influenzale la maggioranza delle persone sia coperta rispetto a questo rischio, che come abbiamo visto anche a gennaio può essere anche confondente perché le sintomatologie sono molto simili. Quindi la domanda è sì. Io so per certo che il Ministero è già attivo su questa eh, programmazione e penso che nei prossimi giorni eh, verrà emanata come ogni anno una circolare che sarà forse ancora più estensiva nella, eh, volontà di proteggere la popolazione rispetto a questo rischio. Quindi la risposta è sì, credo che sia un appello benvenuto, ma che sia anche un'istanza già messa in cantiere dal Ministero della Salute in particolare dal Dipartimento di Prevenzione, dalla Direzione per la Prevenzione. La seconda domanda è il tema, quello del Vice Ministro Sileri. Eh, certamente eh, quando avremo il vaccino dovremo fare dei ragionamenti per proteggere la popolazione. Mi, mi, mi, mi collego alla prima domanda, quando ho detto che in questo momento il 90% è una stima generale, sia, sia ben chiara, che varia da regione a regione, ma in, in alcune parti del Paese probabilmente anche più del 90% e quindi possiamo, diciamo che è ottimistico il fatto che mediamente in Italia il 90% sia suscettibile. È chiaro che per raggiungere una copertura per la popolazione dobbiamo eh, poter somministrare milioni di dosi. Okay, questo è l'altro elemento. Dopodiché il problema è avere il vaccino, che in questo momento credo sia la prima preoccupazione, è la avere un vaccino efficace, seconda preoccupazione. Terza preoccupazione è avere una quantità di dosi tali da proteggere la popolazione. Quindi certamente quando le avremo dovremo trovare un modo per garantirlo a tutte le persone e fare in modo che eh, si crei quella immunità di gregge che è l'unico strumento che poi ci consentirà di dire affrontiamo questa epidemia e la conteniamo in maniera sistematica in tutte le latitudini e per tutte le classi di età. Grazie. Eh, <coughs> Buonasera, sono Navarra dell'Agenzia di stampa Ascan News. Si se è sentito? Sì? Scusate se... Allora, guardando anche i dati di oggi, un mese comunque dall'emergenza, insomma, e più, eh, ci sono, si contano, quasi 20, oltre 20.000 morti. Ecco, il senso di questo interrogativo è legato all'uso delle terapie intensive che è stato fatto uno sforzo incredibile da parte anche della protezione civile in genere per l'organizzazione eh, di, diciamo, di questo rimedio, e però appunto, eh, consta, in base ai dati, che, eh, nonostante lo sforzo immenso insomma, che è stato compiuto, e ce ne sono circa eh, 3.000 persone che sono ricoverate. E, però i morti sono 600 al giorno, molti di questi sono anche nelle RSA. Ecco. Quindi c'era questa la parte interpretativa delle tabelle e dei numeri, è legato alla uh, relazione che può esservi tra il non ingresso nella terapia intensiva e invece il decesso. E quindi se ci sono delle difficoltà, se ci sono delle macchinosità, ecco in questo senso, se erano state riscontrate queste cose. Grazie, scusatemi. No, eh, Certamente il tema della mortalità in Italia è un tema importante, ne abbiamo parlato più volte, abbiamo dato alcuni elementi di interpretazione, altri li stiamo studiando. Eh, una correlazione come quella che lei ipotizza, eh, credo che Attualmente io non ho elementi per poterla esplicitare. Eh, noi abbiamo, sappiamo che sostanzialmente la grande maggioranza, eh, fortunatamente una parte piccola della popolazione va in terapia intensiva, ma avendo molti contagiati questa parte piccola comunque è importante. Le terapie intensive sono state eh, potenziate in maniera molto significativa e sono state anche dedicate gran parte dei letti di terapia intensiva, soprattutto nelle zone dove c'è alta circolazione ad affrontare questo tipo di pazienti. Eh, credo che poi i colleghi che hanno fatto il triage, o comunque hanno locato i pazienti, l'abbiano fatto in funzione della gravità delle patologie e abbiano gestito questo elemento rispetto a questo elemento. Beh, io più che la geniosità, penso che le persone, come diceva anche il Dottor Borrelli, hanno un percorso di triage che è fatto anche magari attraverso tende, è un percorso dedicato. All'interno di questo triage ci sono i colleghi che allocano in funzione della gravità e del fabbisogno ovviamente di, di, di, di strumenti di supporto respiratorio, soprattutto eh, i pazienti che, che arrivano nel triage, eh, questo viene allocato. Ovviamente in questo momento eh, fortunatamente anche in terapia intensiva c'è una capienza che lascia qualche spazio, c'è cioè qualche buffer della cosa e credo che in questo momento certamente questo sia un tema eh, che viene affrontato in una maniera, cioè si allocano le persone cercando la l'appropriatezza, ovvero sia le persone che ha bisogno di quel tipo di... c'è dato che ne sono per No, no, eh, <ride> se posso dare volentieri. No. Ma... Il tema del RSA poi magari lo affronteremo domani anche in maniera più dettagliata nella conferenza. C'era un'occasione per farlo, anche per precisare bene il tipo di sorveglianza che noi stiamo facendo, perché mi risulta che anche nei giorni scorsi è una domanda che è stata ricorrente. Il tipo di sorveglianza che fa l'Istituto in questo momento è una sorveglianza attraverso questionari e interviste fatte alle RSA che si rendono disponibili e che raccolgono informazioni di questo tipo, questo è un dato, raccolgono informazioni rispetto a quanto avvenuto nelle scorse settimane, questo è, è il senso anche del rapporto che poi verrà reso del rapporto che i primi due rapporti li avete già visti, il prossimo sarà lo stesso tipo di rapporto con numeri un po' più consistenti sostanzialmente, ma l'impostazione è più o meno quello. E cerca di capire l'andamento della mortalità nell'arco del tempo, laddove è stato fatto, sapendo che in alcuni casi sono stati fatti i tamponi, quindi ci sono delle persone che sono risultate positive, in alcuni casi c'è stata una sintomatologia eh, che era evocativa di un'infezione da Covid, ma non, non supportata dal tampone. Eh, questo è un fenomeno che dobbiamo andare, stiamo cercando di comprendere, stiamo anche cercando di comprendere, come ho avuto occasione di dire eh, in varie conferenze precedenti, anche analizzandolo insieme a Istat, quindi mettendo insieme dati che ci arrivano rispetto alla mortalità legata a Covid, con i dati delle schede, della mortalità che i comuni hanno, e chiaramente a livello di singolo, com comunità lo locale o di comune, avendo immediatamente la disposizione dei registri è più facile, dovendo mettere insieme dati a livello nazionale, occorre armonizzare questi due dati. Lo stiamo facendo, anzi devo ringraziare anche Istat, e il suo presidente, e tutta la struttura per il supporto con cui stiamo lavorando assieme. A prima avremo dei dati consolidati, cercheremo di rappresentarli. Sono Mauro Evangelisti, messaggero. Io volevo ragionare un attimo sui dati perché anche oggi emerge che ci sono due Italie fondamentalmente. Un'Italia in cui il lockdown ha funzionato e quindi ci siamo salvati dalla diffondersi dell'epidemia e abbiamo due regioni, in particolare il Piemonte e la Lombardia, in cui i numeri continuano a crescere. In particolare oggi mi pare che sia il primo giorno in cui i casi attualmente positivi del Piemonte siano superiori anche a quelli dell'Emilia Romagna. Allora mi domani, non a caso, eh, però mi colpisce anche che proprio da, da una di queste due regioni, dalla Lombardia, arrivi più forte il desiderio di, di, di riaprire, che è quasi contraddittorio. Mi domando come qua, dopo quasi un mese e mezzo di lockdown, queste due regioni continuano ad avere questi numeri, sia la Lombardia sia il Piemonte, perché mi viene da pensare ma come mai non, non ha funzionato? Beh, allora dire che non ha funzionato io non me la sentirei in questo momento, perché eh... Guardando i numeri anche in Lombardia e in Piemonte comunque il trend è discendente. C'è un tema certamente che in quelle regioni la circolazione è stata molto più elevata rispetto ad altre regioni. Lei giustamente ha fatto notare due Italie. Noi di solito nella conferenza del venerdì parliamo di tre Italie. C'è un'Italia, quella diciamo del sud e delle isole che in realtà ha una circolazione molto contenuta. C'è un'Italia, diciamo del centro in qualche modo, che ha una circolazione intermedia, ma che comunque è presente e quindi richiede molta attenzione e ci sono alcune regioni dove effettivamente la circolazione è stata molto elevata e che di fatto sono, giustificano la gran parte sostanzialmente dei casi che quotidianamente riportiamo, rispetto al quale il calo c'è e però ovviamente parliamo di un bacino di utenza molto più elevato e se, quando andiamo a vedere i numeri è chiaro che la decrescita tiene conto anche del denominatore, cioè da quanti sono i casi che possiamo fare. Io credo che questo è un dato su cui dobbiamo fare delle considerazioni e i dati che stiamo vedendo sono comunque di un calo e dobbiamo vedere, anche però considerare che in queste regioni, essendoci elevata circolazione, oggi, man mano che le persone diciamo, ammalate, quindi che, si, che ricorrevano a, a necessità di cure ospedaliere, diciamo, che fossero reparti di malattie infettive o semi-intensive o terapie intensive, oggi, avendo queste strutture un po' più sgravate rispetto al precedente, c'è maggiore possibilità di andare. A fare tamponi sul territorio e questo è assolutamente un aspetto positivo e anzi è la sfida, come ci siamo sempre detti, che, do, che sarà una delle assi portanti della fase 2. Andando sul territorio evidentemente si vanno a individuare persone con sintomatologia più lieve e questo però è un valore molto positivo perché vuol dire intercettarle precocemente, vuol dire evitare che in maniera sintomatica diffondano in qualche modo l'infezione ma vengano messe rapidamente in quarantena insieme ai loro contatti stretti, come abbiamo avuto modo di dire. Quindi io farei una valutazione in questo momento, aspetterei qualche giorno per capire meglio come va l'infezione, tenendo conto che sono delle regioni comunque dove la circolazione è molto elevata e dove anche la densità abitativa è piuttosto elevata e quindi questo evidentemente è un altro elemento decisivo nella comprensione della, della dinamica. Buonasera, Petraroli del Tg2. Io avrei un paio di domande, una più per il, sul breve periodo e una sul lungo, che ci chiedono in tantissimi. La prima riguarda i parchi e le uscite dei bambini. Ne ha parlato anche il Ministro Bonetti questa mattina. Io mi sono andato a guardare tutte le misure che ci sono negli altri paesi europei e devo dire che l'Italia ha quelle più, eh, più stringenti possibili. Volevo capire se dal 4 maggio, se non prima, Sarà possibile ipotizzare eh, le uscite, diciamo, familiari, ovviamente con tutte le misure di sicurezza possibili, oppure questa è una cosa che sarà solo dalla fase 3, insomma, da più avanti. L'altra, ne ha parlato questa mattina anche il professor Rezza, eh, riguarda quest'estate. Si potrà andare al mare, sì, in che modo ci state lavorando, oppure quella diventerà un altro Tema difficile da affrontare, visto che ovviamente un po' il sudore, un po' la vicinanza delle persone potrebbe creare problemi. Grazie. Eh, sono due domande molto complesse evidentemente, perché eh, ci eh, affrontiamo degli argomenti... Eh. Io partirei da questa considerazione preliminare. L Abbiamo detto dall'inizio, stiamo uscendo da un periodo difficile eh, I dati ancora, come diceva il, coll il vostro collega del messaggero, eh, ci dicono ancora che comunque in alcune zone circola e dobbiamo ancora fare uno sforzo per, perché si riduca ulteriormente la circolazione. In altre zone sta funzionando, ma il fatto che in, nelle zone dove, sta dove ha funzionato di più, dove la circolazione è più contenuta, però la quantità di suscettibili è ancora più elevata. Okay? <ride> ecco, quindi vuol dire che dobbiamo stare estremamente attenti. Eh, e questo è il primo elemento importante, è dobbiamo essere molto cauti nelle misure che prendiamo perché dobbiamo evitare che ci sia una ripartenza. Una ripartenza e le curve le abbiamo viste come gli effetti che fanno e credo che dobbiamo evitare il più possibile e sforzarci di evitare che questo avvenga. Questo è il primo elemento molto importante da fare. Per fare questo io credo che sia necessario muoversi in maniera graduale sia necessario muoversi individuando alcuni settori su cui è possibile fare alcune riflessioni, accompagnandoli però da misure di monitoraggio, capendo esattamente, nella, al di là dei modelli che possiamo e stiamo facendo, capire se poi nell'applicazione di queste misure effettivamente riusciamo a mantenere l'R0 sotto la soglia che ci interessa. E poi muoverci con cautela progressivamente, capendo, avendo questo sistema. Quindi il tema è, dobbiamo essere cauti, eh, abbiamo comunque una circolazione ancora del virus presente, anche se con intensità diverse, abbiamo raggiunto uno, un, un obiettivo importante che è quello di portare il R0 sotto 1, lo dobbiamo mantenere nel tempo, dobbiamo muoverci con grande cautela, passo dopo passo. Tornando, venendo, con questa premessa cerco di rispondere alle due domande più specifiche. È chiaro che il tema della salute delle persone è il Covid oggi, gran parte del sistema, però c'è anche un'altra parte di salute importante che noi abbiamo, e che ha a che fare col movimento, con la possibilità dell'attività fisica, con altri tipi di esigenze che possiamo avere. Queste le dobbiamo declinare in maniera tale però che il rischio sia ridotto. Quindi lo stiamo studiando, lo stiamo valutando. Il tema dei bambini è un tema importante, però è un tema anche di una struttura familiare italiana dove i nonni hanno un ruolo molto importante. Allora, se è vero che nei bambini l'infezione circola ma ha effetti più contenuti o molto contenuti, è altrettanto vero che in una struttura familiare come quella italiana dove il nonno è una figura importante nella gestione del bambino, questo cortocircuito può diventare un boomerang. Quindi dobbiamo stare molto attenti a come lo gestiamo e come lo organizziamo. Circa le vacanze, eh, le vacanze è difficile fare previsioni perché se la logica è andiamo passo dopo passo, se posso fare una battuta è chiaro che se lei va a fare una ferrata nelle Dolomiti, a me piace molto la montagna per dire, e va da solo scalando e si arrampica su una delle tre cime del Lavaredo probabilmente è il suo rischio è piuttosto basso, voglio dire, dal punto di contrarre in qualche certo. modo il Covid. Se va in contesti molto affollati, vale se va in supermercato, va in una grande situazione molto affollata. Quindi la folla, il fattore decisivo è quello è, e quindi dovremmo immaginare di organizzarci la vita tenendo conto che questi sono i fattori che determinano la circolazione dell'infezione. Ho fatto un esempio ovviamente eh, estremo, tra virgolette, ma era per dire che poi tutte le, le scelte che dobbiamo fare devono avere cautela, devono avere uno stretto monitoraggio, ma soprattutto devono tenere conto di, eh, dei fattori di trasmissione, perché quelli sono gli effetti che noi andiamo in qualche modo a declinare. Buonasera, sono Ilenia Petra Calvina di Rai 1, La Vita in diretta. Io volevo tornare un attimo sui numeri dell'isolamento domiciliare che cresce, ringraziando a Dio sintomi lievi, e le persone stanno in casa. Però proprio qui ci avete detto che le, i contagi oggi si sviluppano nelle case, perché spesso le case diventano i focolai dove i numeri giornalieri di contagio aumenterebbero lì. Allora mi chiedo, sui tamponi, considerando che c'è un protocollo preciso, non si può un po' allargare perché a noi ci arrivano tantissime segnalazioni di persone in attesa di tampone che non riescono però ad avere la possibilità di farlo. Quindi a questo punto come si può gestire? Poi so che dipende dall'ASR, credo che ci sia tutta un'organizzazione pure territoriale, però che risposte dare a chi ancora oggi in questo momento si trova in attesa di un tampone perché ha un familiare malato o dei sintomi un po' diversi da 37,5 e febbre più o meno alte e tosse? Grazie. Allora io partirei da un primo dato, noi siamo il paese che sta facendo più tamponi in assoluto, perché i numeri, se voi andate a comparare con paesi come Francia, Spagna, eh, Germania ed altri, noi stiamo facendo un numero veramente molto elevato di tamponi, eh, sta crescendo giorno dopo giorno sostanzialmente, il dottor Borrelli mostra dei dati dove oggi mi pare fossero 50.000, 61.000, 61. quindi facciamo un numero di tamponi veramente molto consistente. È chiaro che in una fase iniziale dove la quantità di tamponi era un po' più limitata e soprattutto c'era un numero molto elevato di persone che affollava le strutture sanitarie, quello diventava decisivo per poter dare immediatamente la risposta a queste persone. Oggi che c'è un'attenuazione una della pressione su queste strutture, la possibilità di andare fuori è molto elevata. Il punto del tampone è un aspetto importante, però è altrettanto vero che è importante la quarantena, cioè se nel momento in cui una persona nella famiglia ha una sintomatologia o comunque ha un tampone positivo, chi vive a stretto contatto, dicevamo i 48 ore precedenti, chi vive chiaramente nello stesso nucleo abitativo, a quel punto diventa automaticamente un contatto stretto e deve porsi in quarantena. Quindi io credo che poi le, le varie aziende sanitarie, i dipartimenti di prevenzione, i medici di medicina generale, tutte le persone che si occupano di, della salute, delle persone a livello di territorio credo che stiano rapidamente muovendosi verso questo tipo di scenario e credo come ci siamo sempre detti nella fase 2 sarà quello il fronte dove sarà molto importante poter attuare rapidamente il controllo. L'indirizzo è verso quel tipo di scenario lì. Credo che Per i dati che io posso avere gli indirizzi e anche l'organizzazione si sta muovendo verso questo tipo di scenario. e Lo stesso diciamo, Ministero con le, con le varie articolazioni della programmazione si sta muovendo verso questo tipo, spingendo verso questo tipo di scenario, proprio come Fase 2. Bene, allora grazie a tutti e buonasera.